Ciao a tutti e benvenuti al canale, siamo a Laguna Secca, circuito spettacolare in certi sensi, bellissima la, la chicane in discesa, siamo la macchina numero 1, quindi questo vuol dire che l'e-rating mio è superiore a quello degli altri concorrenti sto gareggiando qui principalmente per, per accumulare punti e la gara partirà a breve il campionato fa parte del production car challenge mc mc gareggeremo appunto con una mx5 Mazda stessa macchina del campionato appunto MX-5 Cup, con la differenza che questo campionato è multicategoria, è presente anche la Pontiac Solstice e vi è la possibilità di modificare il setting della macchina, mentre nella Mazda MX-5 Cup il setting è bloccato, non si può modificare niente. Mancano 28 secondi all'inizio della gara spero di non fare molti incidenti perché come dicevo prima la ragione primaria della mia partecipazione è accumulare punti onestamente mi rompo un po' le palle a correre in questa, in questa categoria la macchina è divertente ma, ma lenta ok, semaforo rosso che perde sono partito in maniera decente speriamo che nessuno mi arrivi addosso cosa che capita frequentemente in questa categoria considerando che sono per parteciparvi basta la patente la prima patente, quella rookie per potervi accedervi e quindi la qualità dei piloti diciamo che ancora è bassa non è la rusca. Poi, poi? e non vendere quelle, mi sono fatto sopravvivere dal numero 2 che andava come un treno ok ho perso un sacco di, di, di posti ma adesso li riprendiamo sono usciti più lunghi, tracciano male questo è il punto più stronto della pista e infatti quello che mi ha superato è appena uscito e siamo quarti Carmine, lo vediamo? 0607. vediamo se riusciamo a prendere un po' di scia ok siamo terzi abbiamo guadagnato due posizioni partiamo quindi un po' lungo l'auto la conosco abbastanza bene per abbastanza bene intendo che se perde il controllo riesco quasi sempre a recuperarlo inizialmente era un testa cosa uno dopo l'altro ci riusciamo ad avvicinare a Carmine adesso siamo solo a 0,5 è essenziale questa curva sulla sinistra dove si guadagna tutto o si perde tutto nel giro ok presa Degnamente, niente di eccezionale, ma degnamente. Vediamo la chicane. Ho perso qualcosa, ma adesso ho recuperato. Sono a un secondo. Secondo e due. Ui, la macchina se n'è andata. Questa è un'altra curva importante per poter fare il tempo, pure questa presa abbastanza bene, ho tutti i settori in verde, il mio record personale è 1,41 e in questo momento nonostante non me l'ha dato valido perché abbiamo fatto vari serielli off track, diciamo che ho battuto pure il mio record, 1,41, 2,4,6, questa l'ho presa malissimo, sta curta, sono uscito comunque un po' più veloce rispetto a lui, c'è margine di miglioramento, ma cercherò di rischiare il meno possibile in questa gara perché quello che per me è essenziale è accumulare punti di safi di reti. In, per certi versi una delle cose più importanti nei racing è questo, più che saper vincere, più di. qui uscito lunghissimo, recuperata. Il controllo, come vi dicevo, l'ho di questa macchina. Ma abbiamo perso una posizione, Roger ci ha superati. Vediamo se lo riusciamo a recuperare. È a un secondo. Sono quarto in questo momento, il quinto è a 7 secondi. Ecco, un altro stracco. Voilà! Sono riuscito almeno a evitare il testa coda, ma completamente lungo. Cercavo di andare un po' al limite per cercare di recuperare a Roger. Ma ho fatto una bella cazzata, era meglio aspettare. Adesso ho perso 5 secondi e con quest'auto riprendere 5 secondi è duro. Siamo al quarto giro, poco meno della metà della gara. Quarta posizione. Sto facendo scolettare un po' troppo la macchina. Rischio di... Andare a puttana le ruote E riscaldarle eccessivamente Se riscaldi troppo le ruote Ovviamente perdi aderenza in curva E va più lento Pesa malissimo Stavo facendo quasi testa coda Almeno sono riuscito a evitarlo Nonostante abbia fatto milioni di giri Su questa pista ancora Quella minchia di curva non riesco a prenderla, tutte le volte, come vorrei. Roger mi ha dato un altro secondo, Me ne stanno andando i primi. Non mi impenserisce il quinto, siamo a 25 secondi da lui. Ma il mio obiettivo almeno era arrivare fra i primi tre quindi spero di poter recuperare a Roger qualcosa mancano 5 giri alla fine no 6 giri alla fine se non faccio cazzate come questo qua quella... cioè non è di tre lì cioè sto giocando a drift questo non è un gioco arcade tutte le volte che si scoletta, si spanda o quant'altro si perde aderenza sull'asfalto, con l'asfalto e di conseguenza si fa più lenti vediamo come prendo sta curva ah, track di essere di volo forte, cioè molto più veloce di prima, infatti ho recuperato quasi mezzo secondo a Roger. Là stavo provando una tecnica di guida, accelerare e frenare contemporaneamente per vedere di riuscire a fare scomporre in quel poco la macchina per cercare di farla entrare più rapidamente in curva. Ma come avete visto non mi è riuscito molto bene adesso sì che siamo a metà gara mancano 5 giri ho recuperato un, quasi un secondo a Roger mancano 5 giri se recupero un secondo a giro dovrei riuscire a riprenderlo. Questo in teoria, poi c'è la pratica dove io faccio milioni di cazzate. Vediamo come facciamo la curva. Questa forse è la curva più importante di tutta il tracciato. Ok, preso un pochettino la drift, però ho preso molto rapido. Tant'è che appunto se guardate in basso a destra, a Roger abbiamo recuperato altri tre decimi. Finora al merito, Roger comunque no... sta leggendo, girando leggermente più lento di me, ma non sta sbagliando niente. Ok, abbiamo recuperato quasi un altro secondo. Quattro secondi e mezzo adesso ci separano da lui. Mancano 5 giri alla fine, come lo spotter ha detto. 3 secondi e 9 da Roger. Ho perso in queste ultime due curve un botto. Siamo ritornati a 4, 4, 4, 5 da, da Roger, come vi dicevo il quinto non mi preoccupa, chi sta dietro non mi preoccupa assolutamente, E a 35 secondi abbiamo dato 50 da, dal primo, cioè, ossia Cambron ha una distanza di 50 secondi dal primo, con me 36, 37 adesso. Attenzione ragazzi, abbiamo recuperato un bel po' a Roger, siamo a 3-3. Ecco che lo riusciamo a vedere, è quel puntino in fondo. 3 secondi e 3 ci separano, 3-8. Vediamo come faccio questa, malissimo. Oddio, deve essere legge. Ma ho perso qualcosa, era 3 3.6, adesso inoltre a 4 secondi da lui. Peccato. 4-1. Ho fatto l'ultimo settore male. No, lungo! Eh, mancano tre giri alla fine e Roger l'ho lasciato scappare via. Quello che mi dà rabbia è che sì che siamo leggermente o siamo anche di più di leggermente più veloci di Roger, ma lui sta sbagliando meno. Ah, malissimo ho sto tutto. Se guardate nel crustotto della macchina, vedete una spia rossa. Quella è la spia della benzina. Mancano pochi giri e poi rimango a secco, ma in teoria non dovrebbero esserci problemi. Ho inserito 12 litri e mezzo di benzina e mi dovrebbero garantire la, rigolo, al tra, la al, al tra quarto questo in teoria sempre niente raga Roger se n'è andato 6 secondi e 1 girato questi ultimi due giri malissimi partiamo quindi e adesso siamo quarti Abbiamo guadagnato solo una posizione, siamo stati terzi per un giro e mezzo, non ci voleva quella, shock, quella cazzata a questa curva qui adesso che viene, dove appunto Roger è riuscito a superarmi, mi sono andato completamente fuori tracciato, per miracolo non, non ho fatto testa coda, anzi mi sono riuscito a recuperare la macchina. No, lungo. Spotter mi ha detto due, due giri al termine della gara. Ormai sarà molto difficile, se cioè non impossibile recuperare il tempo che ci segue la rogers a meno che lui non faccia qualche errore gravissimo come questo mio adesso. No, un altro attacco no. Cioè ho gareggiato, ho fatto questa gara per prendere punti e non ne prenderò niente se continua così o sei off, off track già con sei off track e racing ti penalizza un bel po Manca ormai davvero poco alla fine della gara. Bandiera bianca, l'ultimo giro ragazzi. L'ultimo giro ormai ho rinunciato a, a inseguire a Roger. Ci separano 9 secondi e è inutile. Anche se facessi un mosso di giro, 9 secondi è impossibile da recuperare. Ormai mi accontento della quarta posizione evitando di uscire e di fare qualche altro track e perdere il punteggio ulteriormente come vedete in basso a destra nel relative sono rimaste in vista solo 5 macchine di cui noi 4 primi è numero, la macchina numero 8 Ever eh, che è un doppiato ed è, è, è a oltre 30 secondi nella, da me altri off track, complimenti, ne abbiamo 7 su 17, se fai più di 17 off track in 17 incidenti viene automaticamente squalificato. Poco, poco meno di, di mezzo, mezzo tracciato alla conclusione della gara. Quarta posizione, potevo fare, si poteva fare di meglio, in base ai tempi, in pista, il primo e il secondo difficilmente avrei potuto fare qualcosa con i primi due, ma con Roger sicuramente sì, avrei potuto lottarmi più la terza posizione, quella è finita, quarto posto, potevo andare meglio. A 16 secondi dal primo, metà quasi dei partecipanti ritirati, bene ragazzi è finita, alla prossima gara, al prossimo video, ciao a tutti, ciao!